Giuseppe Civati, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora innanzitutto insomma come si arriva all'ultima all settimana dopo un percorso tanto lungo? Si arriva appassionati, si arriva divertiti, ieri sera a Bologna abbiamo tenuto una bellissima manifestazione, si arriva in tanti, come forse saprà ho trasformato il mio cognome, non sono più Civati, sono diventato Civoti. Sì, l'ho per dire visto su Twitter tante... devo dire. Ci sono tante persone che partecipano con me a questa sfida e sono una proposta di ricambio totale del gruppo dirigente, senza toni eccessivi, però chi vota per me in realtà vota per un gruppo dirigente completamente rinnovato, noi non rottamiamo ma non, con, non candidiamo nemmeno i rottamati, per cui insomma. Ecco, poi ci ritorneremo poi sulla, sulla questione del rottamare o meno, però eh, ovviamente insomma, io vorrei parlare con lei del PD che lei ha in mente, di qual è il suo PD, però eh, partiamo dall'attualità perché oggi è una giornata comunque che si preannuncia molto importante per il percorso politico, eh, nel pomeriggio il Presidente del Consiglio salirà al colle, insomma verosimilmente per tracciare anche il percorso di questo governo, con un'unica sembra certezza che qualsiasi cosa possa accadere anche in termini di cambiamento o di verifica deve avvenire dopo l'otto. Ma perché proprio dopo l'otto? Nel senso che cosa può cambiare le carte in tavola o chi tra di voi può cambiare le carte in tavola? Beh, eh, se posso dirlo ci mancherebbe pure che il Presidente del Consiglio del Partito Democratico decidesse prima di sapere chi è il nuovo segretario del PD. Io trovo che in questi mesi abbiamo fine ceduto eh, nel pensare che il Partito Democratico debba rispondere ad una logica ferrea che non gli consente nemmeno di esprimere la propria autonomia, penso al caso Cancellieri, alla vicenda kazaka di Alfano, penso alla legge elettorale, è giusto che il Presidente del Consiglio aspetti il risultato del Congresso perché sono gli elettori del PD che si debbono esprimere e in questo senso è anche il pd che vorrei un partito degli elettori in cui le loro scelte siano prese in grande considerazione siano rispettate noi non l'abbiamo fatto con la nostra carta di intenti e che siano coinvolti questi elettori ogni volta che si può non solo a natale perché ormai le primarie del pd sono un po' come le feste comandate c'è cioè santa lucia san nicola c'è cioè il natale e poi ci sono le primarie del pd intorno a metà dicembre quindi fa benissimo letta da aspettare ed è chiaro che può cambiare tutto, non ho capito qual è la posizione di Renzi, ieri Renzi ha cambiato posizione due volte, dice eh, che insomma, Letta può andare avanti fino al 2015, poi gli dà un ultimatum, poi smentisce l'ultimatum, oggi Repubblica, che è un giornale che è diventato l'house organ della campagna di Renzi, fa rispondere a uno dei tre Renzi da parte di Alfano, non si capisce bene quale sia la sua posizione. Cooperlo invece è chiarissimo, dice si va avanti, Letta ha la nostra totale fedeltà, io penso invece che si debba fare la legge elettorale, ritornare al Mattarellum ma e andare a votare nella primavera dell'anno prossimo perché siano gli elettori a decidere chi deve governare. Eh sì, la legge elettorale insomma e come tornare a votare però continua a essere un nodo chiave. Eh, tutti e tre però siete d'accordo su una cosa. Dite dopo l'otto nel PD nulla sarà più come prima. Viene da chiedersi rispetto a che cosa nulla sarà più come prima, visto che abbiamo visto molti pd e molti cambiamenti prima delle elezioni dopo le elezioni e soprattutto in questi ultimi mesi sì però guardi ci sono ipotesi molto tradizionaliste insomma la proposta di gianni cooper lo prevede ancora la candidatura di massimo d'alema alle spalle tutto il gruppo dirigente storico soprattutto quello che viene dai ds a fioroni a come dire la, il gruppo dirigente quello che tutti conosciamo renzi ha una proposta Molto diversa, anche se lui secondo me ha sbagliato perché ha imbarcato sul suo carro pesantissimo ormai. È un po' come quei trasporti eccezionali quando si viaggia in autostrada. Un lungo tir con davanti e dietro due staffette. In questo caso ci sono i franceschiniani, ci sono i lettiani. Insomma, non è il Renzi libero che avete conosciuto lo scorso anno. È un Renzi parecchio appesantito. Da parte mia, le posso dire che per me il cambiamento è davvero totale. Non voglio insistere, però lei immagini di, un, di avere un nuovo gruppo, che guida il Partito Democratico, che lo fa non per scelte di corrente, non per fedeltà al leader, mi fa sorridere questo argomento, ma perché ci sono quelli più bravi e quando sarò segretario del PD sceglierò i più bravi eh, anche nelle altre emozioni, chiederò a Cuperlo e a Renzi di indicarmi i talenti, le, i migliori amministratori, le qualità che possono esprimere perché insieme si possa cambiare. Non sceglierò mai uno che sta con Civati, che non è bravo rispetto a uno più bravo che sta con gli altri. Senta Civati, gliel'avrei chiesto più avanti, però insomma mi ci porta perché mh, è andato dritto all'attacco di Renzi. Stavo pensando ieri quando ragionavo sulla nostra intervista alla vostra Leopolda, sono passati quanti tre anni e un po' tutto sommato, e che cosa è successo e quando è successo? per cui eh, i due che erano sulla dire, sul, sul palco della Leopolda a dire che bisognava cominciare una fase nuova e rottamare sono diventati oggi contrapposti nella corsa verso la stessa segreteria. Ma guardi, questo dal punto di vista della rottamazione e del rinnovamento, io non l'ho mai chiamata rottamazione, però sul rinnovamento le ripeto, io sono convinto che avevamo ragione e se ci avessero dato più retta sarebbero andate diversamente le cose. Mi dispiace solo che Renzi abbia cambiato idea, non sia più quel rottamatore, appunto, tra virgolette, così vigoroso, si è un po' ammorbidito, insomma. ha scelto una strada più semplice, forse dopo la sconfitta dello scorso anno, è anche comprensibile. Lei dice perché vi siete divisi? Io segnalo una cosa, ascoltavo prima il vostro bel servizio su Krugman che chiede un salario più alto per le persone che lavorano nei centri commerciali, per i precari, che li chiameremmo noi in Italia. Eh, ascoltavo anche di questa necessità di recuperare un potere d'acquisto che si è perduto, vorrei dire solo questo, in questi tre anni sia Renzi che Civati sono invecchiati parecchio dal punto di vista fisico e anche <ride> politico, ma è cambiato il mondo, posso dirlo, è cambiato il mondo, ieri eh, nella scherzo che abbiamo fatto a Fabio Fazio, che colpevolmente non mi ha invitato come invece sta facendo gentilmente lei questa mattina, abbiamo parlato della TAV sono progetti che sono, come dire, decaduti dal punto di vista della priorità, non esiste un paese che fa un'opera pubblica di cui eh, gli stessi bocconiani, i professori del Politecnico dicono che non ha quell'utilità che dicevamo, che costa troppo, insomma io vorrei che questo paese tornasse a consigli diversi, più miti anche per quanto riguarda la pace, ascoltavo Letta in questo bel discorso alla comunità ebraica, però se si è per la pace non si comprano tutti quegli F35, non si comprano le navi da guerra, si fanno investimenti diversi e la sinistra in Italia ha smesso di dirlo. E purtroppo su questo con Rezzi non siamo proprio d'accordo. Si ricorderà noi eh, litigammo, se così si può dire sulla vicenda di Marchionne. Io ho sempre pensato che non bisognava stare dalla, porta, dalla parte di Marchionne e soprattutto non si doveva farlo senza se senza ma, come lui disse allora. Quindi è stato proprio quell'episodio quell su Marchionne a segnare il vostro punto di divisione Beh. e il punto di non ritorno, insomma, come qualche volta avviene nei rapporti tra le persone. Beh, in realtà è anche una concezione della, delle modalità di lavoro e del partito, io mi sono molto occupato del Partito Democratico in questi anni perché credo che un soggetto politico collettivo sia l'unica soluzione per cambiare le cose Renzi si è mosso abilmente fuori dalle nostri confini, insomma abbiamo fatto due cose diverse, abbiamo due modelli diversi, molto diversi, senza per questo dire che siano contrapposti, ecco io non vorrei dare l'idea che c'è una rivalità personale, da parte mia non c'è sono sicuro che Renzi potrebbe dire la stessa cosa, ci sono due linee politiche diverse, due culture politiche e anche due posizionamenti, io mi sento un po', se posso fare un paragone eh, veramente modesto da parte mia, insomma, eh, mi sento un po' nella situazione in cui si trovò la candidatura di Rodotà, mi sento a cavallo tra PD, SEL, alcuni delusi del Movimento 5 Stelle, forse verrò travolto come è successo ad aprile a quella candidatura o forse vincerò il congresso. Ecco, eh, ci ha portato al, a questa geografia politica in cui lei si sente un po' a cavallo tra queste cose, ma secondo lei davvero c'è uno spazio per un PD che si sposta di nuovo più significativamente a sinistra e quindi in direzione di SEL, nel senso rispetto ai grandi numeri del paese, rispetto alla pancia del paese, questo spazio c'è? Ma secondo me lo spazio è sconfinato, guardi noi abbiamo inseguito per anni moderati, abbiamo fatto diventare Casini una lepre a cui correre dietro, Casini anche lui è stanco mi sembra, mi sembra che siano stanchi i toni di Alfano che è appena partito ma già dice fateci sapere perché se vado a votare non ho i voti, e che questa è un po' bizzarra come situazione, abbiamo visto alle elezioni 4 milioni di persone del centro-sinistra, quindi un terzo dei nostri elettori andare a votare per Beppe Grillo, abbiamo visto Grillo prendere 8 milioni di voti, io credo che noi dobbiamo lavorare senza mandare a quel paese nessuno ma per far entrare eh, gli cittadini e quelli che sperano in qualcosa di nuovo in un paese diverso, che poi è il nostro. Ecco. Io credo che il PD debba stare da qualche parte. Più a sinistra di così è facilissimo, lo dico senza ironia. Più a sinistra, se vuol dire più rigore, scelte più chiare, parole più impegnative sui diritti, sul lavoro, sui rapporti anche tra politica e società. Perché questo è il tema più forte, sapere di avere una classe dirigente che non, ha, non fa pasticci, che non ha amici degli amici, io gli amici degli amici ce li ho solo su Facebook, è per quello che mi sono arrabbiato molto per il caso cancellieri, in un paese democratico per aprire i cancelli i cancellieri non servono. Ecco, uh, infatti vedo che, che lei tra l'altro sul caso cancelleria ha, ha ritwittato spesso e uh, uso Twitter per dire che lei è forse uno, uh, è stato da subito uno dei politici più attivi sul web, sulla rete sulla, e, e quindi cercando anche... Una strada e dei livelli di comunicazione diversi tra le persone usati, devo dire molto bene da questo punto di vista al Movimento 5 Stelle. E parlando di Movimento 5 Stelle, lei in più occasioni ha cercato come dire punti di, eh, di incontro o comunque di terreno e di questioni politiche che potessero essere condivise. I toni di grillo di ieri che impressione le hanno fatto che è molto stanco anche lui, che è molto a questi toni. Noir sempre più pesanti, le esequie, le l'estrema unzione, i morti. Io vorrei dire: avevo la, una piazza davanti a me ieri sera analoga alla sua e c'era uno slancio vitale e straordinario in questi ragazzi, nelle loro parole, nella voglia di cambiare senza insultare nessuno. Io credo che Grillo abbia raccolto un disagio sociale profondissimo, abbia preso tanti voti e vada rispettato per questi due motivi però i suoi toni e soprattutto la sua strategia sono sbagliati e l'abbiamo visto finora in Parlamento. Non faccio lo snob, però non ha molto senso dire che siamo tutti uguali. L'ultima settimana uno dei suoi deputati, quelli più ultra, mi ha paragonato a Borghezio. Io adesso non capisco, non capisco come si fa a dire che assomiglia a Borghezio, non capisco cosa significhi, non capisco perché, anzi lo capisco perché se la prendono con quelli che ritengono più simili, è la vecchia politica, colpisci i civati, non colpisci D'Alema o Letta, eh no, è così che si no, fa. No, no, ma mi permetta di capire eh, su quale piano la paragonava Borghezio, perché stavo veramente facendo su... uno sforzo intellettuale per capire quale potesse eh, essere il so, punto ma, di contatto. Eh, lo so, ma sa, il problema è che è difficile da spiegare perché si tratta, mi si accusa di incoerenza, io in realtà ho sempre preso posizioni nette, le prendo spesso nel mio partito, è successo sul caso Cancellieri, sono stato messo in minoranza, sono stato anche attaccato personalmente da, da Cooperlo e da altri esponenti, ehm, e però loro se la prendono con me perché dicono Civati dovrebbe votare come noi, e come si fa? Io sto in un partito, cerco di cambiarlo, mi cambio alla segreteria, Chiedo anche a loro di ragionare insieme a me perché sono una persona aperta, però insomma davvero questo attacco continuo, Grillo sul suo blog ha detto che sono un cane da riporto, anche questa mi sembra un'accusa assurda perché sostiene che io vada a caccia di parlamentari, io con i parlamentari penso che si debba parlare, penso, penso che se avessimo aperto una discussione ad aprile vera su come fare un governo del cambiamento sarebbe stato meglio di così. Avremmo usato questi sei mesi non per cambiare la Costituzione con Berlusconi che è poi decaduto, per discutere con lui della sua decadenza, togliere l'Imu a tutti, insomma per fare altre cose a cominciare da una lotta durissima alla corruzione, e all'evasione fiscale al conflitto di interesse, a norme per aiutare il lavoro e la piccola impresa tutte cose che possiamo dire di avere a cuore noi come quelli del Movimento 5 Stelle. Ecco, eh, però ieri è tornata sulla piazza di Genova più volte la parola populismo che è stata proprio rivendicata. Allora, come si fa a fare un discorso che è dalla parte delle persone o che ingaggia, intercetta i bisogni delle persone e si tiene la barra distinta dal populismo? Lei crede di aver trovato la formula? Io penso di sì, bisogna avere una radicalità che insieme a appassionate è molto razionale, però bisogna associare alle cose che si dicono i numeri, bisogna affidarsi alle competenze che ci sono dentro e fuori il PD, eh, in questo caso, o potrei dire dentro e fuori il Movimento 5 Stelle, ma loro preferiscono il tono e l'urlo. C'è però una cosa che io cito spesso, una frase di Machiavelli quando dice che se c'è il popolo che tumultua contro il Senato, Machiavelli ne parlava della Repubblica Romana, non bisogna fare caso alle grida, anzi lui dice le grida e i rumori, parla un po' come Di Pietro ma perché Machiavelli è Machiavelli del Cinquecento, eh, quelle gride quei rumori dice non sono importanti, bisogna capire quali sono i buoni effetti a cui queste proteste possono portare, quali sono gli obiettivi e i punti di vista che non si sentono rappresentati, che sono arrabbiati perché non trovano risposte nella politica. Quando io parlo di salario orario decente, quando parlo di reddito minimo, quando parlo di un contratto unico nel mondo del lavoro e penso ai giovani ma penso anche alle loro famiglie, ai loro nonni che li mantengono, io penso che si dia una risposta non populistica ma molto precisa e molto però necessaria. Ecco, allora proviamo a fare l'esercizio che suggeriva lei un istante fa, associamo un po' di numeri alle parole e alle idee, andiamo a vedere il discorso sui programmi, dov'è che si trovano le coperture economiche e che cosa lei vuole fare per esempio su scuola, casa, cioè i bisogni chiave? Beh, guardi, le coperture economiche si trovano facendo delle scelte, io Ridendo, dico che ridendo ma mica tanto, che chiamerò Giuliano Amato appena diventato segretario per capire se si può prendere una pensione sola e non tre. Penso che dalle pensioni d'oro si possano ricavare qualche centinaio di milioni di euro e metterli da parte per gli esodati. Insomma, sarebbe eh, un modo per far diventare dorato il periodo della vita più, come dire, più difficile anche per qualcun altro. La seconda questione che le sottopongo è che dalla corruzione, dal contrasto all'evasione fiscale, dalla riduzione degli stipendi nella pubblica amministrazione si possono ricavare tante risorse, moltissime risorse, pensi che noi spendiamo, e l'ha verificato anche Tor Vergata, come saprà sì. nel dibattito su Sky, eh, noi spendiamo un punto di pil in più per le spese che riguardano gli organi legislativi, esecutivi e di affari esteri rispetto alla Gran Bretagna che pure aveva eh, l'impero, che pure ha ancora la regina. Un punto di PIL vogliono dire 16 miliardi, io penso che in una legislatura questa cifra debba essere riassorbita e come dice fare per fermare il declino, come vede sono un uomo di sinistra che cita anche esponenti di destra, si deve avere un tetto nella pubblica amministrazione, nessun manager, nessun dirigente deve guadagnare più del Presidente della Repubblica che pure ha un ottimo stipendio, sono cose che possiamo fare domani mattina, come possiamo disboscare un'intera un foresta di piccole e grandi società pubbliche che sono diffuse per tutto il paese e che consentono ai politici di avere magari un posto quando a fine carriera, come se fosse quei premi che nei festival del cinema si danno ai registi che vanno in pensione. Ecco, Io non credo che ce ne sia bisogno e da questo senza esagerare nei toni, facendo bene i conti si possono ricavare delle risorse. Per finanziare, le faccio un esempio, il reddito minimo nella versione trentina, in una versione che c'è già in Italia, in una regione a statuto speciale, potrebbe costare 3 miliardi. Secondo gli studi della Bocconi c'è una formula che ne prevede 7. Sono cifre comunque che possiamo mettere in campo se c'è una strategia e se lo facciamo con un governo politico di legislatura che si impegna a fare così. Il... Il PD eh, di Civati rispetto all'Europa come si colloca? Rispetto da una parte all'Europa dell'economia e penso al rapporto con la Germania della Merkel e dall'altra rispetto invece all'Europa e ai partiti politici e quindi al gruppo del, del PSE sostanzialmente? Beh, io penso che noi dobbiamo stare nel PSE anche perché non capisco da dove dovremmo partire, su questo c'è stata un po' di polemica. All'interno del PD, ma credo che noi dobbiamo partire dal PSE, avere una stretta alleanza con il mondo ecologista, con i verdi europei. Io ho una venerazione per Alexander Langer, eh, che consiglio ai ragazzi di studiare, perché è tanti anni sì. che non c'è più e, ed è un po', come dire, si è perso un po' nella memoria. Vorrei che con la sinistra europea in generale ci fosse un'apertura, una riflessione comune. Tenga conto che dal punto di vista della strategia sull'Europa io mi sento molto prodiano. Mi sento molto vicino a Romano Prodi, alle sue riflessioni anche recenti sul 3%, lui dice che è una cifra che è stata stabilita, una convenzione che si è stabilita tanto tempo fa quando il quadro politico-economico era diverso, senza sforare per gli sprechi, noi siamo per una lotta durissima agli sprechi, come le dicevo, per un ridimensionamento della presenza del pubblico dove non deve stare. Però senza fare così noi dobbiamo comunque poter investire su due cose, quegli ammortizzatori, quel sostegno al reddito di cui ho parlato e sulla scuola. Un antico e grandissimo europeista come Jacques Delors diceva che tutte le spese per la scuola devono essere tenute fuori dal conto del debito. E noi dalla Merkel dobbiamo andarlo a dire, io sto anche ripassando un po' di tedesco che ho studiato all'università e così glielo diciamo bene e chiaro. Per poterlo chiaro, dire direttamente, posso... senza traduzione. E eh certo, mica che dopo non capisca. Insomma una campagna... E le europee dobbiamo farle così, non uscire dall'euro come propone qualcuno, non sfasciare tutto come Grillo continua a, a ripetere, ma cambiare questa Europa perché non rappresenta più nessuno. Guardi, è imbarazzante altrimenti immaginare una campagna per le elezioni europee. Senta perché neanche Pippo Civati riesce a convincere Susanna Camusso a votare alle primarie del PD? Meno male perché voterebbe Cuperlo, quindi riesco a convincere tanti altri sindacalisti, riesco a convincere tante persone che non hanno un'etichetta, che non vogliono farlo perché sono della FIOM o perché sono della Cisla, lo fanno perché ci credono, non voglio, al di là delle battute, non voglio insistere ad persona, ma è una campagna che si rivolge ai cittadini italiani e io penso che tanti esponenti del mondo del lavoro verranno a votare, lo faranno anche tanti imprenditori, tanti artigiani e questo è il vero PD che vogliamo costruire, un partito della produzione, è una formula un po' forte, un po' antica, ma la dobbiamo riscoprire. Senta, um, legge elettorale, proviamo a prenderci 40 secondi per cercare di spiegare agli italiani perché siamo ancora lì a discutere uh, di Porcellum e che cosa fa lei il 9 mattina se è eletto segretario? Su, Ma sulla legge elettorale, sì. eh, non... No, no, no, certo, sulla legge elettorale guardi, io ho una posizione invidiabile che non cambio mai, eh, sono uno dei pochi politici che ha la stessa posizione ad aprile, a dicembre, nel 2011 e nel 2013. Ha, sono per il ritorno al mattarellum, finalmente in Senato, settimana prossima, quindi prima delle nostre primarie, anzi, guardi, la settimana è già quella di entrante, per cui è domani, la prima punta, mi scusi ma sono, eh, sto facendo una campagna congressuale da mesi, ho perso la cognizione del tempo e dello spazio, dicevo, in Senato il mattarellum arriva, ironia della sorte, lo porta Calderoli, l'autore del Porcellum fa... Un passo indietro con la macchina del tempo e ci propone di tornare al Mattarellum con una formula da precisare che è un po' pasticciata. Io credo che tutto il PD debba insistere, però il Mattarellum si può fare, i numeri della Camera ci sono già, il Movimento 5 Stelle votò a favore della mozione Giachetti che noi bocciamo e al Senato si deve trovare una maggioranza più larga che sia il più larga possibile. Eh, le dico perché non siamo riusciti a cambiarla, ma perché è convenuto a tutti tenere il porcellum. L'anno scorso Berlusconi fece cadere il governo all'inizio di dicembre, più o meno in questi giorni, proprio per evitare di cambiare la legge. Eh, per anni sono otto, si è provato in tutti i modi, Io ho partecipato a quella grande campagna referendaria che poi non ha avuto un buon esito, eh, perché la consulta non ce l'ho provo, con Arturo Parisi, si ricorderà due anni fa. Sì. Proprio per tornare al mattarello un milione e mezzo di firme raccolte, quindi c'è un grande desiderio nella società italiana, noi dobbiamo assecondarlo, renderlo legge e andare a votare. Senta, vediamo di cercare un modo per far capire in poche frasi, ma chiare qual è il partito che lei vuole e perché è così diverso dalle persone con le quali lei si sta confrontando in questa corsa alla segreteria del PD. Qual è il PD declinato da Giuseppe Civati? Le dicevo iniziando un partito degli elettori che li consulti ogni volta che può sulle questioni strategiche. L'abbiamo visto, c'è la mozione Civaten in Germania. E L'SPD metterà eh, come dire, a disposizione dei propri elettori tutte le questioni che riguardano la grande coalizione che sta facendo con la Merkel, un referendum tra gli iscritti, una consultazione che sia permanente, organizzata, che sia realizzata attraverso la rete e attraverso i circoli. Io penso che questo si possa fare, voglio un partito che non abbia né banche né assicurazioni né fondazioni, voglio liberarlo da, tutto questo, da tutti questi soldi che girano intorno alla politica. Noi abbiamo dimostrato di poter fare una campagna elettorale nazionale con pochissime risorse, tutte raccolte sul web di piccoli finanziatori, che non ricatteranno nessuno ma che sperano solo in un paese diverso. La terza questione voglio un partito che abbia idee chiarissime, le definisca e poi proceda per campagne, per iniziative. Lei diceva è Grillo che in Italia ha usato bene la rete, io ricordo di aver seguito le vicende di Move On, una grande organizzazione americana, di essere stato negli Stati Uniti a studiarne le mosse fin dall'inizio degli anni 2000. Si può fare una politica chiara intorno a valori fo forti e riconoscibili e che poi diventino patrimonio di tutti, che possono e essere partecipati, condivisi e frequentati da tutto l'elettorato. In effetti le avevo dato atto di essere stato uno dei primi effettivamente a muoversi no, no, certo. nella rete e fare i grassroots a partire dalla rete. Allora, uh, una cosa chiave. Il governo, eh, siamo partiti eh, parlando di Letta che oggi eh, va al Quirinale, qual è il rapporto del PD di Civati con questo governo? Ha degli ultimatum da dare? Perché ieri nei titoli di Renzi c'era una sorta di ennesima sfida al governo, le tre condizioni. Guardi, io non ho nessun ultimatum da dare, non è nelle mie corde questo linguaggio un po' minaccioso, però dall'inizio io non mi ritrovo in questo schema, non mi ritrovo nell'impianto che Giorgio Napolitano ha voluto dare a questi, a questi mesi, non credo che si possa arrivare fino al 2015, non credo che sia giusto verso i nostri elettori dire che Alfano è un leader europeo, Alfano è quello delle leggi ad personam, dell'odo riformulato anche la, la riformulato. non credo che si possa avere Formigoni come un alleato stabile io l'ho conosciuto in regione per otto anni non credo che sia giusto parlare di diritti civili se poi la maggioranza la fai con Giovanardi non credo sia nemmeno corretto pensare che Fabrizio Cicchitto sia diventato una persona da abbracciare può essere un alleato per fare concludere però Cuperlo dice che in questo modo si fa di nuovo un favore a Berlusconi ma Cuperlo di favore a Berlusconi con il suo gruppo dirigente sono vent'anni che li fa Diciamoci, diciamoci le cose come stanno, si va a votare, cioè abbiamo un gruppo dirigente rinnovato, c'è cioè Pippo Civati, Matteo Renzi, lo stesso Cuperlo, ma di che cosa abbiamo paura? Della, dei Falchi, delle Colombe, abbiamo paura di Berlusconi che ritorna, prendiamo i voti, convinciamo le persone che abbiamo deluso noi, le abbiamo deluse in tanti modi, da tanti anni, c'è un patrimonio di delusione che non, non ha eguali nel mondo occidentale, facciamo in modo di andare a prendere quei voti, di convincere i ragazzi e le ragazze, lei lo sa, tutti quelli più giovani di me hanno votato Beppe Grillo, in una maggioranza assoluta dei votanti, è un dato incredibile, ma il PD ogni volta scopre che i giovani non lo votano, io vorrei invertire questa tendenza, vorrei dire che si può fare e che poi non cambia molto, perché Berlusconi ci sarà finché noi non lo sconfiggeremo con la politica e con una classe dirigente credibile all'altezza della situazione. Lei parlava di delusioni adesso, nel percorso di ognuno di ognuno di noi, quindi credo evidentemente anche nel suo, c'è il discorso dei maestri e dei riferimenti e poi in un partito come il PD il peso dei maestri è stato forte a un certo punto, ce n'è uno che per lei è stato un maestro e non lo è più e uno che invece continua ad esserlo? Questa cosa dei maestri è sempre difficile, io sono nato in un'epoca strana perché la prima volta che ho votato era nel 1994, per cui si immagina all'inizio di questo ventennio, ieri ho citato Enrico Berlinguer, lo ha fatto anche Cooper, lo più volte, però per me come dire, non è un elemento di nostalgia, è un richiamo a una sinistra che sia bella da vedere anche, oltre che da ascoltare, con valori... Eh, forti, come dicevo, riconoscibili e l'idea di un soggetto politico che non si fa da soli, non c'è solo un leader per cui se devo citarle un maestro del passato citerei lui e però guardi, ieri ho ascoltato a Bologna Walter Tocci, che è un dirigente straordinario del nostro partito, che si è ritrovato in questo gruppo di eretici, come veniamo definiti, ma lui è un uomo come dire, della... una volta si sarebbe detto dell'apparato viene da una storia nel partito molto bella a Roma nell'amministrazione, ecco, un maestro di oggi è Walter Tocci, chi non lo conosce lo cerchi su internet, è un uomo affascinante, ha scritto un libro che si chiama Sulle Orme del Gambero che è un manifesto bellissimo anche per la mia personale campagna congressuale. Facciamo una corsa così le riesco a chiedere due cose al volo, la prima il 9 mattina per non dire l'8 a notte inoltrata, eh, Giuseppe Civati segretario del PD cosa farebbe? E Io presto, sono a Bologna apposta perché vorrei portare la tessera via. Romano Prodi. Sì, la stiamo facendo disegnare la tessera Gold del 2014. E poi vorrei parlare con Sel perché vorrei fare un partito insieme a loro subito. Senta, mentre la saluto, mi dice se ha trovato il numero di Ligabue? Guardi, non l'ho sentita bene, mi chiede il numero di Ligabue. No, no, eh, il numero di Ligabue non l'ho trovato. Liga purtroppo, volevo sapere se l'ha trovato. Non riesco a tro Però entro l'otto lo accompagno, vado a correggere, lo porto a votare se riesco. Insomma, è il primo da convincere, è il più, è il più importante anche perché il suo una vita da mediamo, da mediano, è diventata una vita che mediamo e forse dobbiamo cambiare quella vita. Grazie, Giuseppe